e ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi riprendiamo un'altra serie ancora quella del setup per principianti vi avevo premesso di munirvi di aspirine e tutto quello che <ride> vi può far passare emicranie e mal di testa perché è un argomento alquanto complesso da, da rendere semplice diventa ancora più complicato quindi oggi si parla di quello che sono le sospensioni la loro utilità e quali sono le regolazioni che andremo a fare e cosa si ottiene regolandole in un certo modo. Da premettere, come al solito, che quello che dico, ragazzi, è basato sulla mia esperienza e sulle documentazioni e le informazioni che sono andato a reperire sul web per cercare di avere il maggior dettaglio possibile. L'ho rielaborato in modo tale che sia comprensibile a un pubblico neofita. Quindi, gli esperti, ragazzi, eh, se notate qualcosa che non va su quello che dico, come al solito c'è questa bella funzione come ho detto nel video precedente, commenti, lasciatemi un commento, che sarà modo di poterne discutere, approfondire e magari correggere gli errori e le cavolate che andrò a sparare probabilmente in questo video. Nella speranza di fare meno errori possibili inizierei subito da un concetto fondamentale che è eh, sicuramente importantissimo eh, sapere che per un buon funzionamento, un buon setup bisogna assolutamente capire dove vanno a finire i pesi dell'auto, dove si trasferiscono i carichi e per questo è importante sapere su quali assi un'auto viaggia quindi grazie Carlo per questa fantastica idea di farmi prendere un modellino in modo tale che io vi possa spiegare bene come funziona o meglio cercherò in pratica quando voi accelerate una macchina la macchina trasferisce il suo carico verso dietro Ah, verso dietro. quando frenate verso avanti, quando prendete una curva, se prendete una curva verso destra, il carico si trasferirà perché io giro così a sinistra. E viceversa, se vado a sinistra no, sulla, sulla destra, d'accordo? Ma c'è anche un altro trasferimento che nello specifico si chiama pompaggio. Che è la reazione del, degli ammortizzatori, d'accordo? Quindi questo è il trasferimento di carico, come funziona in modo generale, d'accordo? Per una nomenclatura più specifica, come si chiamano diciamo questi assi, quali sono i momenti che fa. Dunque, sull'asse longitudinale dell'auto, l'auto dell quando accelerate e quando frenate fa beccheggio, cioè il becco, verso avanti e indietro, sull'asse trasversale c'è questo, d'accordo? L'auto fa un momento di rollio, e questo dovrebbe essere familiare per voi se avete preso l'aereo, beccheggio, rollio, d'accordo? E sull'asse eh, verticale l'auto fa due movimenti, cioè due trasferimenti, l'imbardata e il pompaggio. Asse longitudinale, beccheggio, quindi trasferimento di carico davanti, dietro, dietro, davanti rollio da destra a sinistra e da sinistra a destra questo imbardata drift ragazzi drift infatti si dice che quando fate drift siete in imbardata con un angolo di deriva perché l'angolo di deriva è l'angolo che si forma tra la direzione dove punta il vostro muso e invece la direzione dritta che, che va la macchina infatti si fa drift Infatti ci sono anche calcoli scientifici per quanto riguarda lo studio del drift, angolo di deriva, imbardata, eccetera. Vabbè, questo non è il discorso che ci interessa. E sull'asse verticale c'è un altro movimento che si fa, quindi pompaggio, d'accordo, e imbardata, perché è sull'asse verticale. Quindi questo è come viene chiamato eh, tutto il trasferimento di carico, cioè come lo chiamiamo, su quali assi ci, ci lavoriamo per poter studiare i movimenti dell'auto e lo scarico delle energie e il trasferimento di carico, perché sì, quando una, una macchina si sposta, ragazzi, ovviamente crea dell'energia, e già dell'energia ne abbiamo parlato tantissimo. Bene, allora, cosa ci viene in aiuto per poter gestire queste energie generate dal movimento dell'auto? Le sospensioni. Cos'è una sospensione? Eh, muovere è muovere il bello. La sospensione non è nient'altro che un insieme di componenti che collega degli elementi non sospesi della macchina, le ruote, le, i freni, sta per qua, al telaio e che nella sua complessità hanno il compito di smorzare tutti quei movimenti che genera l'auto quando cammina, d'accordo? Questo lo dico semplicemente per farvi capire che una sospensione è quella che. Eh, unisce il corpo macchina a tutti quegli elementi non sospesi, soprattutto per noi le gomme, d'accordo, e che va a fare un lavoro tale da, diciamo, limitare tutte quelle che sono le oscillazioni. Perché se noi immaginate un'auto senza sospensioni, cosa succederebbe? Cosa succederebbe? Eh, sarebbe impossibile, è un kart, cioè, ti spacchi la schiena, non puoi gestire nulla, cioè, perdita di aderenza, beh, un casino. Va bene, non ci interessa. Quello che ci interessa è la sospensione. Quindi la sospensione è formata fondamentalmente da tre elementi. La prima sono le molle. Quella classica forma di spirale, cercherò di mettere qualche immagine qui per farvi capire. Dalle barre antirollio che okay, si occupano di regolare la velocità dei trasferimenti di carico, questo mi pare semplice, e poi i dampers, oppure ammortizzatori o smorzatori, si chiamano anche così, le molle. Le molle. Le molle. sono quell'elemento fondamentale che hanno come compito quello di smorzare i movimenti generati dallo spostamento del carico dell'auto. Infatti, comprimendosi, vengono a smorzare quell'energia cinetica che si è accumulata per effetto della gravità e quindi del movimento della macchina. D'accordo? Quindi si comprimono e vengono a ridurre questa energia cinetica. Se ben tarate, garantiscono un contatto ottimale della gomma con il suolo anche durante il trasferimento di carico, cioè in entrata di curva, quindi c'è uno spostamento di carico, in uscita e anche durante la frenata. Questo è il lavoro che fanno le molle. Parleremo quindi di molle rigide e molle morbide, che generalmente in un simulatore vengono regolate tramite, mi pare, newton millimetro, newton per millimetro, poi dipende dal simulatore. Generalmente si dice che le molle devono essere più morbide possibili, entro un, certa, un certo range ovviamente, altrimenti si ha un movimento ondeggiante il che non viene a smorzare per bene quell'energia cinetica che si è accumulata e quindi avrete un effetto, come dire, come vi posso spiegare? Sì, provate a buttarvi sopra il vostro materasso, quell'effetto ondeggiante si ha finché praticamente le molle non riescono a smorzare questa energia che avete creato quando vi siete buttati sul materasso, quindi più sono morbide più metterà tempo la molla a smorzare questo movimento. Quindi sì la molla deve essere morbida ma è entro un certo limite, altrimenti si crea un ondeggiamento infinito e poi uno gli viene mal di mare, e prendere... si deve prendere le pillole, vabbè. E infatti se l'auto è ondeggiante così perché le molle sono troppo morbide si ha il rischio di fare un testa-coda e quindi ecco perché bisogna regolare bene le molle. Ovviamente in questo settaggio delle molle bisogna tener conto di alcuni fattori. La posizione del motore e la pista se è corrugata o meno perché un assetto troppo rigido potrebbe far perdere aderenza. Quindi capite perché vi parlavo di pillone anti -mal di testa? Quindi questi sono concetti generali di come funziona la molla e di come bisognerebbe settarla. Quindi andiamo a vedere una molla morbida che vantaggi dà e che svantaggi dà e una molla rigida che vantaggi dà e che svantaggi dà. Di norma le molle anteriori vanno tenute più rigide rispetto alle molle posteriori. Di norma il tutto dipende dal vostro stile di guida e dalle esigenze che avete del vostro setup della vostra auto quindi è sempre una norma generale ragazzi quindi occhio eh, io dico in generale poi stai a voi perché? per avere più reattività dell'auto perché morbida dietro dura davanti si ha reattività dell'auto soprattutto bam, per le entrate in curva e per i cambi di direzione ok? quindi se è più rigida davanti si ha più reattività della macchina perché avere le molle più morbide al posteriore? Semplicemente per avere più trazione in frenata ed in accelerazione. Perché si ha più contatto con l'asfalto, perché la molla è più morbida e di conseguenza si ha più trazione. La ricerca della trazione, ragazzi, questo è molto importante. Quindi morbida dietro e rigida davanti. Regola generale. Quindi, per riepilogare una molla morbida anteriore, cosa mi dà come vantaggio? Potrò avere una miglior frenata perché riuscirò a dissipare più forza con le Molle morbide al posteriore avrò più aderenza, soprattutto nei circuiti molto sconnessi. E gli svantaggi? Eh, lo svantaggio è che soprattutto nel monoposto si ha il rischio di spanciare l'auto, perché essendo più morbida si spancia. In caso di frenata, diciamo al limite, rischio un bloccaggio prolungato perché c'è molta dissipazione di forza e quindi rischio anche di avere un'oscillazione del corpo auto che si prolunga, quindi di conseguenza c'è la macchina un po' instabile. Quindi questi sono gli svantaggi. E se ho una molla rigida? All'anteriore, una molla rigida mi dà maggiore attività e direzionalità, e questo è consigliato nei circuiti molto veloci in cui ci sono poche sconnessioni. Gli svantaggi, però, la minor rigettività del trasferimento di carico sicuramente aumenterebbe il rischio del bloccaggio delle ruote, sicuramente l'aumento del consumo delle gomme. sottosterzo, rischio di scaltare sulle sconnessioni, quindi aumento della percentuale delle possibilità di perdere l'auto questi vantaggi e svantaggi di molle rigide e molle morbide vediamo le barre antirollio le barre antirollio come dicevo servono a correggere il movimento orizzontale dell'auto d'accordo con un'opportuna regolazione di queste barre antirollio possiamo avere dei benefici quali sono e come si modificano e cosa bisogna fare cosa bisogna capire vediamo subito. Quindi, come dicevo, le barre antirollio servono a mh, regolare la velocità di trasferimento del peso della vettura, d'accordo, nello specifico la velocità di trasferimento di questo peso. Una barra morbida comporta una minor reattività allo sterzo, ma maggiore aderenza e minor consumo delle gomme. Solitamente si regolano le barre antirollio dopo aver regolato le, le molle, Solitamente. E generalmente si regolano per regolare il sotto o sovrasterzo. Spero che sappiate cosa sia il sovrasterzo e il sottosterzo, altrimenti dovrò fare un video dedicato. Lasciatemi un commento qui per dirmi se devo fare o meno un video sul sovra e sottosterzo. E su questa base vi faccio un piccolo riepilogo di come si regolano le barre antirolio per correggere il sovra e il sottosterzo. Di norma, per correggere il sovrasterzo di un'auto si Ammorbidisce il posteriore e si irrigidisce l'anteriore. Al contrario, un'auto sottosterzante si indurisce la barra posteriore e si ammorbidisce la barra anteriore. Per ottenere maggior grip bisogna quindi aderenza, ragazzi, bisogna ammorbidire entrambe le barre. Quindi, se avete trovato un giusto equilibrio con sovrasterzo e sottosterzo, in base al vostro stile di guida, e volete un pochettino di più di grip, basta ammorbidirle insieme tutti insieme come dice Alex. Alessandro, tutti insieme ammorbidiamo le barre anteriolio e guadagniamo grip. Occhio però, se ammorbidite entrambe le barre ottenete meno reattività allo sterzo, ok? E, al contrario, se volete più reattività allo sterzo bisogna irrigidire entrambi dopo averle sistemate per il sovrasterzo sottosterzo. Bisogna irrigidire le barre antirollio e cosa ottenete? Più reattività allo sterzo, ma meno grip, meno tenuta di strada. Passiamo quindi ai dumpers, smorzatori, ammortizzatori se preferite. Cosa sono e a cosa servono? I dumpers sono dei pistoni ad olio che cercano di smorzare l'energia cinetica che si crea con il movimento dell'auto, carico scarico oppure se preferite estensione e compressione della, della molla. Il loro lavoro è quello di bloccare questa movimento in modo tale che non si inneschi un movimento infinito appunto delle molle, mi comprimo e mi estendo, mi comprimo e estensione, cioè cercano di smorz smorzare questo movimento, altrimenti effetto materasso come vi spiegavo all'inizio video, all'infinito, quindi immaginate l'auto, gli effetti sono terribili, se avete delle sospensioni che non funzionano bene, perdita di aderenza consumo gomme, c'è cioè un po' di tutto e quindi non riuscite a guidare e non siete performanti e poi dite Fabri, i tuoi video non vengono niente e ci consigli male. Quindi, ecco perché i Dumpers devono essere regolati in un certo modo per cercare di smorzare questa energia cinetica in modo tale da bloccare assolutamente questo movimento ondulatorio che vi fa venire mal di mare. Quindi, i Dumpers. Fast Dump, Slow Dump. O meglio, compressione veloce, compressione lenta. Eh sì, ragazzi, ho detto che c'è una parte un po' complicata. Fast Bump, compressione veloce. Permette stabilità nei dossi e nelle sconnessioni perché infatti adegua come deve diciamo, seguire questa sconnessione la gomma. Si ha tendenza ad aumentare il valore della compressione veloce quando si ha la sensazione di avere questa macchina galleggiante, ondeggiante e quando si ha la tendenza a perdere repentinamente il controllo dell'auto. Quindi bisogna aumentarne il valore per smorzare questo ondeggiamento. Si riduce invece eh, questo, il valore della compressione veloce quando si ha la sensazione che l'auto va, vada verso l'esterno, una specie di sottosterzo va, cioè io sterzo e va all'esterno, si abbassa questo valore. In linea di massima questo valore comunque va tenuto abbastanza basso, ma come al solito ragazzi bisogna testare, provare, cercare siete voi che dovete fare pratica in pista e cercare i valori che si adeguano di più alle vostre esigenze e al vostro stile di guida. Slow bump compressione lenta regola generalmente quelli che sono i movimenti lenti della molla soprattutto in frenata ed in accelerazione. Infatti la loro regolazione ha un effetto in ingresso e in uscita di curva infatti se volete accelerare il trasferimento di carico bisogna regolarlo su valori minori e al contrario se volete trasferimenti di carico più rapide bisogna aumentarne il valore e dopo una compressione normalmente c'è sempre un'estensione quindi estensione veloce come si regola in regola generale anche qui di norma si regolano i damper anteriori morbidi per ottenere più grip al contrario se volete meno grip e più direzionalità bisogna regolarli a valori bassi i damper posteriori invece vanno regolati più rigidi per ottenere più stabilità, soprattutto nei curvoni veloci. Bene ragazzi, abbiamo fatto il giro di quello che è la sospensione, mancano altri dettagli, lo so, tamponi di corsa e altre cose, però già mi pare che il discorso così sia comunque di una certa complessità, soprattutto per chi è neofita del, del settore e della simulazione e chi ha un primo approccio a quello che è il setup. Già capendo quali sono le modifiche da fare per ottenere una correzione sovrasterzo-sottosterzo e sterzo, di come diciamo, funziona il trasferimento di carico, cioè visivamente capire che questo è il rollio, questa è l'imbardata, il pompaggio e che manca e questo è il beccheggio, già è qualcosa di importante e di come si comporta la macchina, di cosa si può andare. A regolare e variare per correggermi questi effetti mi pare già qualcosa di interessante soprattutto come dicevo per chi è principiante se avete bisogno di maggiori dettagli in merito a questo argomento qui quindi le sospensioni non esitate a lasciarmi un commento cercherò magari di integrare con un altro video sempre nel limite delle mie conoscenze e delle mie capacità ovviamente Spero che questo video sia utile a tutti quelli che iniziano a cimentarsi nel setup, a darvi un'infarinatura di quello che è il corpo sospensione, chiamiamolo così, in modo tale da avere le basi su quale appoggiarsi per iniziare a capire il funzionamento appunto, delle sospensioni. Ragazzi come al solito commento qui sotto se qualcosa non va, se volete dire qualcosa, se volete iniziare una discussione o disquisire di qualsiasi cosa, sono open. Vi ringrazio per avermi seguito, se il video vi è piaciuto pollice in su, non esitate ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina qui sotto per essere notificati ogni volta spalmo un video sulla rete e noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, ciao!